Sono andata in diversi studi medici, quasi tutti mi hanno prospettato la classica dentiera mobile. Per me una cosa allucinante, anche psicologicamente. Oggi avremo la possibilità di ascoltare la testimonianza di una nostra paziente alla quale era stata prospettata come unica soluzione per risolvere il suo problema delle protesi mobili. Un solo dentista mi ha prospettato questo tipo di intervento, però a mio rischio e pericolo, cioè signora, lei non ha l'osso, se proprio ci tiene io glielo posso fare, garanzie nessuna. Da tutti questi passaggi io ho capito una cosa molto importante che il dentista e l'impiantologo sono due cose diverse. Quali erano i motivi per i quali la sua bocca non era adatta a ricevere degli impianti e quindi era destinata all'utilizzo delle dentiere? La mancanza di osso. I miei denti erano terribili erano veramente bruttissimi, avevo dei ponti vecchi che muovevano, la gengiva si era ritirata, quali tipi di esami le erano stati fatti per eh, diagnosticare questa mancanza di osso e le erano mai stati fatti vedere questi esami radiografici E le era stata spiegata la sua situazione nel dettaglio tramite la visione di, di queste lastre? La panoramica dentale me la sono fatta io e l'ho portata. Quindi guardando la panoramica il medico mi ha detto per carità assolutamente qui l'unica eh, cosa che si può fare è una dentiera. Invece, quali sono stati gli esami che le sono stati fatti nel nostro studio e come le è stata presentata la situazione e le possibili soluzioni per la sua bocca? Beh, qui siamo avanti. Eh. Abbiamo fatto la panoramica, abbiamo fatto la TAC. Questi esami sono stati messi su un video dove mi è stato spiegato esattamente i problemi che io avevo e quali potevano essere le soluzioni. Quindi il piano di trattamento che l'abbiamo spiegato, che prevedeva la riabilitazione sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore con degli impianti, le è stato proposto come si è svolto l'intervento, quel giorno cosa è successo e come è andata questa esperienza che per molti risulta ancora un po' tabù e è una cosa che spaventa ancora molto. E e se lo rifarebbe quel giorno mi sono stati tolti i denti che avevo nella massima tranquillità non ho praticamente sentito niente l'intervento è durato circa un'ora e mezza mi hanno fatto accomodare in questa suite avevo una televisione mi è stato fornito un pasto leggero ero controllata costantemente dopodiché al pomeriggio sono andata a casa ho preso l'ipolbrofene ma l'ho preso perché me l'hanno dato non avevo poi neanche tanto male l'assistenza è stata Top! Io mai più pensavo che avrei potuto risolvere il mio problema in modo così semplice. Sono molto contenta, lo consiglierei a chiunque. Come è cambiata da quando abbiamo fatto questo tipo di intervento la sua vita e il suo stato d'animo? Premetto che prima non sorridevo, adesso sorrido. Per me è veramente tanto. Mangio benissimo e quindi mi sembra che sia veramente un sogno, eh?